Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi Non state vedendo doppio ma ci sono veramente due Maxi Anche perché sono due miei account, quindi partiamo subito con il glitch Per fare questo glitch avete bisogno di una sessione solo in Una Sultan ragazzi, solo con la Sultan funziona Un amico che vi dà una mano e questo amico deve avere il centro operativo mobile ovviamente vicino al vostro o in un altro ragazzo di parte della mappa però se lo fate vicini è meglio con il terzo slot vuoto ragazzi quindi il terzo slot deve essere vuoto quello del vostro amico partiamo con il glitch il glitch è sempre il solito rognoso quello per duplicare l'auto la prima volta quindi che cosa dovete fare dovete premere triangolo da fuori dal veicolo mentre salite premete il tasto option e eh, quando vedete che sta mettendo in moto e avrà messo la mano, sul, la mano destra sullo sterzo li lasciate il tasto option con R2 ragazzi quindi ripartiamo triangolo option premuto tasto R2 e option rilasciatelo è abbastanza semplice oddio semplice semplice no perché vi direi una cagata Se vi dico che è proprio facilissimo Però si fa ragazzi Questo glitch è fattibile Come vedete anche io ci impiego un po' Non ho fatto tagli nel video Giusto per farvi vedere Triangolo, option tenuto premuto Rilasciamo option e R2 Quasi allo stesso tempo Dobbiamo avere una situazione Di questo genere ragazzi Se tutto sarà andato come deve andare nel nostro centro operativo ci troveremo due, due sultan duplicate fatelo solamente con la sultan ragazzi, non chiedete elegi cose, cazzi e mazzi solo con la sultan funziona anche perché è quella che al momento paga più soldi dopo la elegi retro custom a questo punto ragazzi vi faccio vedere che il nostro amico nel suo centro operativo mobile ha la sultan nello slot vuoto ragazzi come adesso andremo a vedere il nostro amico ragazzi che cosa dovrà fare dovrà semplicemente andare alla portiera quando glielo direte voi e adesso andremo a scoprire quando glielo dovete dire e dovrà premere il tasto triangolo ragazzi solo quel movimento che avete appena visto mi raccomando nel veicolo ragazzi mettete accesso al veicolo nessuno in maniera tale che il vostro amico non riesca a entrare nel veicolo Passiamo al passaggio successivo ragazzi Io ho due garage all'alta come state vedendo Il primo e il secondo garage E sono tutti e due pieni questi due garage Uno c'è qualche LG, uno c'è qualche faggio ragazzi Quindi andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare Innanzitutto dobbiamo prendere una faggio e andare al nostro centro operativo mobile. Quindi una volta giunti al nostro centro operativo mobile andiamo a vedere il passo successivo che dobbiamo fare dobbiamo entrare nel centro operativo mobile con il nostro faggio ragazzi e se ci chiederà di sostituire perché ci chiederà di sostituire andremo a sostituire la sultan che era nel centro operativo mobile automaticamente passerà al posto della faggio ragazzi che abbiamo appena messo dentro il centro operativo mobile. a questo punto ragazzi qui arriva in ballo il nostro amico ragazzi fate bene attenzione quindi mi raccomando dovete seguire bene questi passaggi perché sennò altrimenti perderete dei soldi per fare questo passaggio, perderete quasi 900.000 o 900.000 se non lo fate eh, sincronizzati con il vostro amico allora quando avete fatto il passaggio di mettere eh, il Vespino nel centro operativo mobile dovete andare nel vostro centro operativo cioè andate su Warstock e selezionate lo slot 2 e ci mettete armeria e officina. Quando un attimo prima ovviamente di schiacciare ok, dovete dire al vostro amico di premere triangolo e di non cioè di continuare a premerlo, insomma, lui deve premere triangolo fino a che noi non entreremo nel nostro centro operativo mobile. Quindi ragazzi, noi dovremo entrare nel nostro centro operativo mobile, lui dovrà continuare sempre a premere triangolo. Badate bene, se lui non premerà triangolo quando voi entrerete nel vostro centro operativo mobile l'auto sparirà e quindi dovrete rifare il glitch A questo punto ragazzi, mentre il vostro amico starà ancora premendo triangolo salite nel vostro veicolo Quando voi salirete nel vostro veicolo che vi teletrasportate come avete appena visto il vostro amico dovrà rilasciare il triangolo, dovrà smettere di premere il triangolo perché altrimenti si aprirà la portiera, salirà nel veicolo e il glitch sarà annullato, quindi fate bene attenzione. Quando siete giustamente nel veicolo, che cosa dovete fare? Fate un cambio targa, ragazzi, e tornate in un altro... cioè, e, e richiedete un altro veicolo, richiedete il faggio, ragazzi. A questo punto richiedete il faggio e entrate nel garage nell'altro garage pieno che avete è abbastanza semplice ragazzi sembra un po' impicciato il glitch però è abbastanza semplice io prima sono entrato nel secondo adesso sto entrando nel primo garage mi darà garage pieno e vado a sostituire ragazzi io qui ho tutte eh, tutte sultan però in questo caso come avete visto eh, ho sostituito con una LG e la LG è diventata una sultan ragazzi quindi andremo a ripetere il glitch fate bene attenzione a tutti i passaggi ragazzi mi raccomando entriamo nel garage opposto a quello dove abbiamo messo la duplicazione in questo caso l'altro il... garage insomma quello dove avevamo i faggio, come vedete la LG è passata di qua nel primo posto dove c'era il Vespino, c'è la Sultan e nell'altro garage dove c'era la LG oramai c'è una Sultan che abbiamo duplicato. Quindi a questo punto torniamo verso il centro operativo mobile ragazzi, ma a differenza della prima volta adesso dobbiamo entrare nel centro operativo mobile e dobbiamo dire al nostro amico di premere... Il tasto triangolo sulla portiera dell'auto perché altrimenti l'auto sparisce se noi entriamo nel centro operativo mobile e lui non pigia triangolo. Quindi, in questo caso, lui starà premendo triangolo sul, sulla portiera, fino a che noi non ci teletrasporteremo dentro il veicolo. Quando noi ci teletrasporteremo dentro il veicolo, ragazzi, come vedete c'è un po' di difficoltà delle volte nel trasportarsi, però si fa quando noi saremo dentro al veicolo lui dovrà immediatamente lasciare il triangolo quindi spetterà a noi dirgli molla il triangolo quindi ragazzi fate bene attenzione a ciò che fate come vedete anche il teletrasporto risulta un po' problematico delle volte quindi dovete girare un pochino e, e premere triangolo fino a quando il vostro personaggio non si teletrasporterà dentro al, al veicolo ragazzi. è abbastanza semplice eh, a vederlo così sembra complicatissimo come glitch ma non è affatto complicato è molto molto semplice in questo caso il nostro amico dovrà mollare il triangolo noi saliremo sul veicolo, cambieremo la targa ragazzi e usciremo nuovamente dal centro operativo mobile il nostro amico giustamente non starà facendo nulla è fondamentale che il vostro amico non salga sul veicolo perché altrimenti si annullerà il glitch ragazzi quindi eh, riprendiamo il nostro Vespino e torniamo nel garage opposto da dove siamo venuti ragazzi quindi in questo caso noi abbiamo preso il Vespino nel garage 2 adesso andiamo a mettere il Vespino nel garage 1 che dovrà essere esclusivamente pieno ragazzi come vedete garage pieno eh, come state vedendo io vi ho già detto che in questo garage ho tutte sultan quindi eh, andrò a sovrascrivere un'altra sultan come avete appena visto ma il glitch funziona perfettamente ragazzi i passi sono oh, semplicissimi da fare l'importante è che non vi impicciate l'importante è che eh, chi entra nel centro operativo mobile si ricorda di dire all'amico di pigiare triangolo nel momento in cui si sta entrando dentro il centro operativo mobile e nel momento in cui si sta entrando nell'auto come avete visto eh, l'altra auto che era nel, nel garage si è tel teletrasportata in quest'altro garage adesso ragazzi vi faccio vedere che si può fare anche con una LG non è necessario farlo per forza con il Vespino anche perché le LG sono a costo zero, quindi se qualcuno non ha soldi da investire o comunque ha pochi soldi, eh, comprare un faggio magari può risultare fastidioso. Qui il vostro amico deve sempre premere triangolo, ricordatevelo ragazzi, mentre entrate e mentre salite sull'auto il vostro amico deve premere triangolo. Quando vi siete teletrasportati, che siete sull'auto, lui smetterà di premere triangolo, deve smettere di premere triangolo ditegli anche di guardare verso il basso in maniera tale che vedrà il neon dell'auto oppure sentirà il motore dell'auto e come sentirà il... ciò, diciamo, dovrà smettere di premere il triangolo è abbastanza semplice ragazzi se seguite tutti questi passi non potrete sbagliare a questo punto, quando avete fatto il cambio targa, risalite sulla LG che avete appena portato fuori e la mettete nel garage opposto dove l'avete presa in pratica io l'andrò a mettere nel garage dove avevo tutte sultan e la sultan che sarà in quel garage si trasferirà nel secondo garage come vedete io adesso la metto nel primo dove sono tutte sultan ragazzi in un posto qualunque non fa differenza la LG è diventata una sultan e adesso vi porto nell'altro garage e vi faccio vedere che di qua abbiamo una sultan aggiunta ragazzi sembra come ho già detto un po' complesso il glitch ma non è affatto complesso è abbastanza semplice da fare come vedete qui dove c'era la LG, adesso c'è la sultan e continuiamo a farlo usciamo da questo garage con una faggio perché io adesso ho le faggio ragazzi quindi andrò ad uscire con la faggio andrò vicino al centro operativo mobile con la faggio scendo vado a dire al mio amico di incominciare a premere triangolo deve spammare triangolo ragazzi il vostro amico fino a quando noi non saliremo sulla macchina il nostro amico non dovrà mai eh, lasciare il triangolo dovrà sempre spammare triangolo quindi noi andremo a cercare di teletrasportarci sull'auto, il nostro amico lascerà il triangolo e il gioco è fatto ragazzi. Cambiamo la targa e avremo un'altra duplicazione. Allora ragazzi, eh, in descrizione di questo video vi lascerò un eh, link aggiuntivo ragazzi. Eh, per chi avesse bisogno di account eh, di GTA... Andate sul link Telegram, andate sul, sulla pagina Facebook che vi lascerò in descrizione. Per qualunque informazione contattate eh, il link Telegram che vi risponderà tempestivamente a tutte le vostre domande, a tutti i quesiti che voi avete da, da porgli, ovviamente. Eh, ricordatevi che è una persona abbastanza affidabile, abbastanza seria quindi potrete tranquillamente acquistare un account a vostro piacimento con, con i requisiti che volete voi questo ovviamente dovrete mettervi d'accordo con lui e quindi contattate il contatto che vi lascerò in descrizione e ditegli che vi mando io senza nessun problema però non fate non avanzate richieste a mio nome nel senso, io sono amico di Maxi e voglio, no ragazzi? Voi andate lì, andate a nome mio, come per dire, ho visto il link che ha lasciato Maxi sul canale e, e ti contatto perché voglio un account. Fatto questo ragazzi, eh, avrete tutta la massima disponibilità di questa persona, anche perché è una persona molto tranquilla, quindi eh, mi raccomando, siate tranquilli anche voi, non rompete il cazzo. Detto questo, il glitch lo avete visto. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.